Tu lo sai che puoi collegare il tuo canale telegram con facebook non lo sai allora seguimi prima di tutto metti un like e iscriviti al mio gruppo youtube e poi ci vediamo dentro al corso ciao Ciao benvenuto oggi. Ti spiego come collegare il tuo canale Telegram con una pagina di Facebook. Ti serve innanzitutto un canale Telegram e per te ho creato il, il canale Telegram di prova. Lo, tanto lo sai già come si crea un canale, basta andare su qua, c'è nuovo gruppo, nuova chat e nuovo canale. Nuovo canale, nome del canale, foto e se vuoi mettere la descrizione, comunque nome del canale e poi dopo vai avanti, poi dopo il resto eh, lo puoi compilare anche più tardi. Nel... Allora, per te ho creato un canale dominato Prova. Nel canale dominato Prova facciamo tutte le nostre prove e ti spiego come fare eh, a collegare il tuo canale Telegram a, alla pagina di Facebook. Come hai visto, ti riporto il mio canale Telegram di offerte speciali. Le offerte speciali. È un canale dove pubblico tutte quante le mie offerte che trovo su amazon e ti lascio il link in descrizione se ti vuoi iscrivere e se mi vuoi supportare allora andiamo sul mio sul canale di prova questo è il mio è il canale di prova allora quello che serve sono Due cose. Allora, bisogna cercare. Prima di tutto, EFTT. Perciò vai sulla barra di ricerca, cerca EFTT. E vai qua. Allora, io, visto che ho già collegato il, i miei due canali Telegram. Uh, L'ho già fatto. Comunque te lo faccio rivedere. Ripartiamo da capo, facciamo start, scriviamo qui sotto slash start. Una volta che hai cercato nella barra qui in alto FTTT con 3t bot, si apre questa pagina. Prima di tutto, segui le indicazioni di che cosa ti dice. Praticamente, ti dice di mettere il bot EFTT nella tua pagina. Perciò andiamo sulla, pag sulla tua pagina, nel mio caso nella pagina di prova, vai nelle amministratori, aggiungi amministratore, e cerca di nuovo chiocciola, iftt bot prende amministratore e schiaccia su fatto ok ritorna alla pagina iftt connetti il tuo canale ti dice di rendere amministratore e di spedire un messaggio nel canale un messaggio e noi lo facciamo allora vai sulla tua pagina sul tuo canale di telegram scriviamo una cosa qui, ok, andiamo su inoltra bot i ftd scusate. Inoltra. Ok, andiamo a vedere se l'ha collegato. Ti dice che praticamente è stato collegato al tuo canale. Dobbiamo adesso fare il collegamento tra il tuo canale Telegram con la pagina di Facebook. Andiamo su Telegram App EFTT, apri, ti si apre la pagina EFTT. Io ti consiglio di farlo dal pc che è più facile e veloce ti chiede di collegare di fare l'integrazione tra di telegram allora vai su connetti ti apri ti iscrivi o ti puoi iscrivere con eh, di, di, di apple di google o di facebook è indifferente cosa so cos'è lftt ftt è un programma si, uh, che che è gratuito fino a che puoi fare fino mi sembra quattro automazioni massimo e poi c'è anche un piano a pagamento Dici, qua 5 eh, integrazioni per fare massimo oppure se ti interessa qualcosa di maggiore, sono 4,50 euro al mese. Hai tutte queste prodotte, caratteristiche: 20 integrazioni al supporto e via dicendo. Ti lascio comunque il link in descrizione. Per eh, vedere un attimo le tutte le caratterist caratteristiche delle iftt con gli ftt non solo puoi collegare il tuo canale telegram alla pagina facebook ma puoi fare varie milioni di automazioni eh, tipo collegare eh, anche eh, anche alexia anche altre cose che Guardando nel web puoi fare tranquillamente. Continua. Ok. Allora, cerchiamo. Telegram. Telegram. Rifacciamo di nuovo connetti. Invii messaggio. Apri in app di Telegram. Avviamo il bot che deve essere riavviato. Diamo l'autorizzazione. Una volta collegato alla tua pagina di Telegram, gli FTT ehm, auto, autorizzi. L'FTT si schiacci sopra e ti si apre una nuova. Eh, pagina, nel tuo browser, questa qui, fai create, e si apre questa pagina, allora, giz e z, cosa vogliamo fare? Noi giz, andiamo a cercare telegram, vai nuova foto, new foto nel tuo canale, Qui nel canale ci sono i tuoi canali che sono stati associati, Z, cerchi Facebook, link, ok, si apre questa pagina qui dobbiamo connettere la, la tua pagina di facebook connettiamo ok e si apre questa pagina qui modifica impostazioni ora quale perfetto qua nella modifica impostazioni devi cercare la tua pagina nel mio caso ho creato una pagina prova clicchiamo su pagina prova autorizzazioni fine che così ok pagina prova dovrebbe essere a posto riproviamo zè Facebook, Speriamo. ok Check. Andiamo a vedere attività e un ascolto. prendere dal mio canale di offerte speciali un'offerta un qualsiasi la inoltre alla mia pagina di prova ritorno sulla pagina di prova perché c'è uh, l'immagine in alto e la descrizione del prodotto se vado sul ritorno sul programma vado a vedere se funziona perciò check now che completa, vado a verificare se va. Mi dà ok e vado a vedere sulla mia pagina di prova se c'è. Allora faccio l'aggiorno, vado ad aggiornare la mia pagina di prova, e come potete vedere ha pubblicato l'IFTT. come potete vedere, ha pubblicato come potete vedere, dopo l'aggiornamento ha pubblicato il mio post. Adesso, rif rifacciamo un'altra prova. Vado sulle offerte speciali. Vado a inoltrare un altro post, sempre nella mia pagina di prova. La invio. Attendo... Qualche secondo vado a aggiornare la mia pagina non è ancora partito mette un paio di secondi e eh. a vedere se è, se è partito vado a rigiornare ok in automatico senza toccar niente ha aggiornato la l'immagine tutto quanto in automatico semplice e bene io con questo video corso ho finito se ti vuoi registrare alla mia al mio canale telegram lo, ti aspetto dove troverai tutte le mie offerte, ti lascio anche il link del, del mio canale, sempre Telegram, dove pubblico uh, quello che faccio praticamente. Ti lascio comunque il link in descrizione. E niente, ci vediamo la prossima. Alla prossima. E, e niente, ci vediamo prossimamente. Ciao!